Buongiorno, io sono Leonardo Mangiavacchi, lavoro in, nel gruppo Telecom Italia da 25 anni. Ormai sono un manager con una lunga esperienza alle spalle. Mi sono occupato di tante cose dentro il gruppo Telecom, sia riguardanti il mercato immobile, il fisso, i clienti consumer, i clienti business, ho lavorato sul digitale eh, e quindi diciamo che ho un'esperienza diciamo, abbastanza trasversale su uh, un po' tu tutti i, diciamo, i mestieri eh, che sono core all'interno di un'azienda di servizi eh, che ha milioni di clienti come, come appunto Tim che è il nuovo nome commerciale di Telecom Italia. L'azienda, penso che eh, sia conosciuta in Italia e comunque ancora nel mondo, noi comunque abbiamo le, ancora un'eredità di marchio importante e, e sicuramente eh, siamo noti più per, credo, ancora purtroppo le, il, diciamo, il mercato delle, delle, delle offerte di telecomunicazioni eh, fisse e mobili e un po' meno per le attività eh, più innovative che negli ultimi anni abbiamo portato ai nostri clienti. Sicuramente eh, oggi uno dei temi, uno degli argomenti più eh, sicuramente anche di moda, sicuramente più importanti per la vita di tutti noi eh, è eh, il mercato del, diciamo, dell'Internet delle cose o eh, Internet of Things. Quindi diciamo, Telecom tra le varie cose che ha diciamo, sviluppato nel mondo del, dell'innovazione e del digitale ovviamente non poteva non essere presente nel mondo dell'IoT. Abbiamo un'azienda all'interno del gruppo Telecom, che è Olivetti, che si occupa specificatamente di portare sul mercato offerte innovative e digitali e anche una famiglia di prodotto specificatamente mh, dedicata alla, al, al, diciamo alla tematica dell'intervento delle cose. Tra l'altro io ho, ho lavorato per un periodo della mia vita all'interno del gruppo in, in Olivetti dove mi sono occupato non direttamente di, I, di IoT ma eh, diciamo di un'altra branca eh, di eh, offerte digitali innovative che sono eh, diciamo, eh, i Big Data e gli Analytics che sono eh, strettamente collegati a, a tutta la tematica dell'internet delle cose il gruppo Telecom Italia è un'azienda eh, interamente dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali eh, una linea di prodotto è sicuramente l'internet delle cose che si articola poi concretamente in una serie di offerte verticali sui principali eh, mercati di riferimento. Come sapete in generale l'internet delle cose eh, si, si basa sul concetto che eh, gli oggetti eh, con cui noi ci interfacciamo eh, tutti i giorni eh, possono diventare intelligenti, alcuni lo sono di per sé, ma alcuni altri possono diventare intelligenti se messi in connessione eh, l'uno con l'altro e se messi in condizione di eh, trasmettere delle informazioni a chi poi, magari attraverso una, uh, una sorta di applicazione dedicata, ne trae eh, utilizzo per migliorare un'attività, per esempio anche quotidiana. Chiaramente in questo, in questo concetto di Internet delle cose sono implicati gli oggetti stessi eh, il, il fatto che questi oggetti vengono in qualche modo connessi per esempio tramite la rete Internet ma non solo ha eh, un'intelligenza un centralizzata che elabora e rende fruibili i dati che questi oggetti producono. Su questo concetto chiaramente eh, si innestano tutta una serie di applicazioni cosiddette verticali, che vuol dire poi banalmente dedicate a delle eh, singole eh, fattispecie di utilizzo, anche quotidiano, da parte di tutti noi oppure da parte delle imprese. Quindi diciamo che eh, si possono sviluppare una serie di offerte dedicate ai singoli eh, settori della vita mh, diciamo, industriale, produttiva o di servizio. Nell'offerta del gruppo Telecom Italia attraverso, attraverso Olivetti sono presenti offerte di eh, Smart Metering quindi, eh, adesso le cito, poi magari le approfondiamo un attimo, di sma, uh, Smart Metering Smart Pharma, quindi fattoria intelligente, eh, Smart Clean Air, quindi eh, diciamo, applicazioni per rendere, diciamo, um, come dice il titolo, uh, pulita l'aria che respiriamo, soluzioni di Smart Industry e poi diciamo, applicazioni ancora più uh, particolari come per esempio quella... Che viene eh, raggruppata sotto il nome di vending eh, automation. Allora, il, eh, lo smart metering eh, chiaramente è, è forse la soluzione che è anche quella più eh, pervasiva dal punto di vista commerciale in questo momento. È una soluzione che eh, grazie a un uso, o, diciamo vengono chiamate capillary network, sono diciamo delle reti eh, che trasmettono un segnale eh, wireless e che consentono di, eh, mo il monitoraggio in real time dei consumi e dei flussi eh, delle, eh, per esempio delle reti dell'acqua piuttosto che delle reti elettriche piuttosto che delle reti del gas ecco per esempio viene in mente l'utilizzo delle reti dell'acqua dove sappiamo che in Italia c'è un grossissimo problema di perdita in diversi. Diciamo in alcuni punti della rete idrica che rende tutta l'infrastruttura idrica del paese non pro propriamente efficiente, sicuramente avere a disposizione un monitoraggio real time di queste perdite rende eh, diciamo sicuramente ottimizzabile l'utilizzo eh, degli interventi, eh, il ricorso alla manutenzione che a questo punto diventa più mirata e più veloce, dove effettivamente c'è più bisogno. Un'altra applicazione è evidentemente tutto il tema della smart industry. cioè In un'azienda moderna, la cosiddetta azienda 4.0, ci sono tantissimi elementi di, di produzione che sono intelligenti e non, non è necessariamente che dobbiamo pensare ai robot, certamente le aziende più evolute ne fanno molto ricorso, ma eh, diciamo che un po, tutto il, un po' tutti i macchinari in un'azienda ormai hanno la possibilità di essere connessi con un'applicazione centralizzata che ne monitora il funzionamento eh, real time. Anche qui è evidente che eh, avendo la possibilità di raccogliere tutte le informazioni che arrivano dalle macchine è molto più efficiente, diventa molto più efficiente il processo di pianificazione mh, delle attività e di programmazione delle attività di lavoro e anche l'utilizzo delle persone che poi ruotano intorno al, a queste macchine. Il ehm, sistema Smart Clean Air, come dicevo prima, è un sistema che eh, sostanzialmente monitora in tempo reale la qualità dell'aria e si connette direttamente al tema più ampio che è quello delle città intelligenti o smart cities. Eh, certamente anche questo, il, il tema dell'abbattimento. Dell dell'inquinamento dell dovuto alle polveri sottili, per esempio, è un tema che eh, è molto sentito da parte delle, della collettività e in questo caso la tecnologia, eh, anche qui basata su un monitoraggio in tempo reale delle singole centraline che eh, rilevano la qualità dell'aria, sicuramente va a incidere su, uh, sul miglioramento della nostra vita quotidiana. Uh, ho citato prima anche le smart farm, uh, chiaramente le smart farm sono le fattorie intelligenti, Adesso, uh, qui ci sono delle, ormai dei casi molto concreti di applicazione uh, uh, all'agricoltura, per esempio mi viene in mente uh, il il tema del, dell'irrigazione, spesso diciamo, se non avessimo a disposizione eh, queste tecnologie che eh, va, monitorano effettivamente lo stato del fabbisogno idrico pianta per pianta, cioè, eh, diciamo, il, eh, il meccanismo di irrigazione, processo di irrigazione eh, in mancanza di questi strumenti sarebbe uniforme su tutte le piante. In realtà facendo un monitoraggio di dettaglio sulle singole piante eh, noi possiamo scoprire che eh, in funzione dell'ora de, dell della giornata o comunque del tempo oh, evidentemente meteorologico ma anche delle condizioni della, singola, della stessa singola pianta il fabbisogno è differenziato oh, pianta per pianta. Quindi con questi, eh, queste applicazioni di smart farm, che sono un'applicazione concreta di Internet delle cose applicate all'agricoltura, eh, il fabbisogno acqua, di, di, diciamo, di, di acqua viene correttamente indirizzato oh, in modo eh, perfettamente puntuale. Eh, citavo anche le, le, le vending machine, o le vending eh, automation come esempio di, eh, qui, di, di intelligenza portata su una macchina che poi è il distributore delle merendine piuttosto che del caffè, piuttosto che di altri generi, che noi troviamo eh, negli uffici, nelle stazioni, in tutti i punti di concentrazione e che eh, a questo punto, dato l'intelligenza è messo in condizione di trasmettere le informazioni anche qui a un layer applicativo centralizzato consente un monitoraggio real time per esempio di fabbisogni di approvvigionamento eh, e di riacquisto eh, prodotto per prodotto come vedete eh, il campo di applicazione dell'internet delle cose soprattutto se collegato poi alla Uh, come dire, a, un, uh, a un livello superiore che è il livello di raccolta dei dati attraverso delle tecnologie appunto di Big Data e uh, Analytics consente questo binomio IoT Big Data di veramente cambiarci la vita perché uh, noi riusciamo come dire, a, a, attraverso la uh, captazione di tutte le informazioni che, che le macchine e eh, gli oggetti tra ci trasmettono, riusciamo anche a correttamente interpretare questi dati e a prendere decisioni eh, migliori, nel senso migliori, nel senso più efficaci ed efficienti rispetto a quando diciamo, eh, chiaramente le nostre azioni non erano così mirate, ma erano molto più indifferenziate non avendo a disposizione tutta una serie di informazioni, di dettaglio in tempo reale di cui possiamo disporre oggi. Chiaramente, come in tutte le cose, a fronte di tutti questi benefici che la tecnologia ci mette a disposizione, eh, dobbiamo mh, anche fronteggiare delle, eh, diciamo dei, de, dei rischi che le stesse nuove tecnologie eh, presentano. Eh, non è ovviamente solo mio parere, ma è, credo parere abbastanza diffuso, che eh, questo tipo di tecnologie di cui abbiamo parlato fino ad oggi si portino dietro eh, come punti di attenzione il tema della sicurezza il tema della privacy. E il tema della privacy, parlo da quest'ultimo, è chiaramente molto critico perché se voi pensate per esempio a mh, applicazioni di domotica, quindi diciamo, dove i, eh, gli elettrodomestici o comunque tutti gli oggetti con cui ci interfacciamo ogni giorno dentro casa possono essere dotati di eh, intelligenza o comunque Trasmettano delle informazioni che, eh, che possono sicuramente anche riguardare la nostra vita quotidiana. Basta pensare al frigorifero intelligente che ci dice, che trasmette l'uso che noi facciamo quotidianamente degli, degli alimenti, piuttosto che i sistemi di allarme, piuttosto che ehm, come noi utilizziamo tutte le varie applicazioni tecnologiche dentro casa. Cioè diventa un livello di profilazione dell'individuo talmente approfondito e talmente di dettaglio che sicuramente il tema della privacy viene pesantemente eh, in, diciamo, coinvolto. Quindi anche qui bisognerà stare molto, molto come dire, attenti, perché il quadro normativo paese per paese, in Italia, soprattutto il quadro normativo in molti paesi, ma in Italia soprattutto, è molto, è molto stringente, e molto oh, garantista per l'individuo come è giusto che sia. Eh, il tema della sicurezza, eh, anche questo è un tema molto critico, mi viene in mente eh, il tema, per esempio, un'applicazione oh, di IoT sicuramente eh, sono le macchine che si guidano da sole. Eh, tutte le, diciamo, le, le grandi compagnie di internet eh, eh, si stanno, cominciare cioè da Google, si stanno approcciando su questo tema uno dei temi eh, sicuramente principali che devono fronteggiare è appunto il tema della sicurezza eh, queste macchine si guidano da sole perché eh, sono in connessione eh, tutti i centri di controllo dell'elettronica di bordo, diciamo, trasmette eh, informazioni alle altre macchine, ovviamente dotate della tecnologia opportuna, ma soprattutto le trasmettono a un centro di controllo che raccoglie i dati e restituisce alle macchine le informazioni per comportarsi in un certo modo, ehm, diciamo, secondo un sistema di regole che renderà poi i viaggi di, per gli individui che utilizzano questa tecnologia più sicuri. Pensate se eh, una qualche forma di hackeraggio o di introduzione non lecita nei sistemi di controllo eh, possa come dire, alterare questo tipo di, inf di informazioni in, che, arrivano dalle, dalle eh, che, insomma, che arrivano dalle automobili e che vengono restituite alla, alle automobili. Eh, è chiaro che è facile pensare che eh, diciamo, individui malintenzionati, usati dalla tecnologia opportuna, possono utilizzare dei veicoli per, per esempio, come dire, fare attentati piuttosto che eh, creare delle situazioni pericolose insomma. Quindi eh, dal mio punto di vista, ma ripeto credo dal punto di vista più generale, sicurezza e privacy sono le due aree di rischio che in qualche modo sono collegate all'adozione di queste nuove tecnologie e che sicuramente dovranno essere correttamente valutate prima di portare su larga scala eh, diciamo, le applicazioni di cui abbiamo parlato.